Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella e mi trovo qui con Alberto. Ciao Alberto! Ciao! Eh, oggi faremo la lettura angelica che va dal 20 di giugno al 27 giugno 2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte eh, del... Mm, mm, nel portale okay, di Denis Lin abbiamo le carte dell'abbondanza, gli angeli dell'abbondanza di Dorin Virtue, stampate da My Life. E abbiamo le carte, l'oracolo lo, delle fate, che sono stupende. E poi abbiamo il mazzo delle carte di Luisei, da cui prenderemo un messaggio finale, per la parte finale della lettura. Eh, prima di iniziare, volevo ricordarvi che ho, abbiamo rimandato la data del, della diretta. Okay. Eh, e praticamente faremo la diretta giovedì giovedì Prossimo alle quattro e mezza quindi giovedì 24 giugno alle 4:30 e mezza del pomeriggio saremo in diretta per rispondere alle vostre domande vi chiedo di scrivere un messaggio un, un, su whatsapp con la vostra domanda naturalmente durante la diretta vi verrà chiesto il nome e il cognome e potrete porre anche la domanda in diretta davanti alle altre persone affinché sia una cosa molto eh, trasparente e limpida scrivetemi su whatsapp e poi andrò a scegliere Alcune di voi va bene? Potrebbero essere 5-10 persone, dipende dalle tempistiche, non faremo più di 50 minuti eh, un'ora di diretta. Se non riusciremo a rispondere questa volta, risponderemo la prossima volta. Quindi eh, aspetto i vostri messaggi su WhatsApp. Il numero eh, su cui scrivere il messaggio è 340 950 0840. Bene.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 Persone che con tanto amore ci stanno seguendo durante questa lettura angelica chiedo massima protezione guida e assistenza grazie grazie grazie è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok andiamo un attimo a mescolare le prime tre carte allora stiamo entrando nel potere stai entrando nel tuo pieno potere bellissima questa carta Finalmente eh, devi credere nella tua intuizione. Benedizioni alle porte. Bene. Vediamo un po' le carte dell'abbondanza. per avere successo benissimo secondo lavoro lavoro part time e poi andiamo nello specifico perché molti di voi vorrebbero magari avviare una propria attività e magari gli angeli non magari, gli angeli vi stanno consigliando di iniziare piano piano per gradi Parole di abbondanza per manifestare il successo Assolutamente Andiamo a vedere un po' nello specifico Ora vediamo le carte delle fatte Tempo prezioso Vediamo un po' su cosa ci vogliono dire. Prendere tempo per noi stessi. E qua si parla di come together, albe andare insieme, no? Creare un team, giusto? Sì, Beatles, eh, come together vabbè, no, eh, no, <ride> bene Bene, bene. Eh, è uscita questa ispirazione. Ok, vediamo un po'. Sono nuove, cioè, queste non erano mai uscite le carte, quindi finalmente messaggi nuovi. Vediamo un po' le carte di Louis Rey. dentro e fuori di me c'è infinita saggezza poi andrò a leggere il messaggio che c'è dietro alla fine della lettura allora in frettissima facciamo le foto ad Alberto Bene, le hai ricevute? Ah, eh, guardo fra un secondo perché mi sono spostato un attimo perché c'è troppa aria. Va bene, allora iniziamo la lettura. Comunque sono arrivate. Allora, entrare nel potere, ok? Cioè stai entrando nel potere, quindi è un'azione che sta, cioè un qualcosa che sta già avvenendo dentro di te, stai recuperando la tua energia vitale, la stai integrando in te stesso, in te stessa, eh, e, e, diciamo, ti senti molto più forte, più coraggiosa, più coraggioso nell'agire nella direzione dei tuoi sogni. C'erano dei blocchi, la verità, dicono gli angeli molte persone si sentivano bloccate eh, per un discorso anche energetico eh, che riguarda un po tutta la collettività era un blocco diciamo collettivo della coscienza collettiva ma adesso le cose si stanno di nuovo muovendo si sta in, eh, chi ha lavorato su di sé chi ha pregato chi ha fatto un lavoro su se stesso o su se stessa per eh, per cercare di sciogliere i blocchi le paure le credenze ecco adesso è venuto il momento di agire stai agendo stai agendo nella direzione dei tuoi sogni dei tuoi obiettivi e stai recuperando il tuo potere perché è vero quando noi eh, siamo paralizzati non riusciamo ad agire ci sembra che la vita vada male che tutto sta crollando e invece quando iniziamo veramente a muoverci nella direzione degli obiettivi ci rendiamo conto che ci sentiamo più potenti ci sentiamo più forti più coraggiosi ci sentiamo più in allineamento con la nostra ma ci sentiamo anche re più realizzati e questo è un momento molto importante per te, per la tua anima. Devi assolutamente credere nella tua intuizione. L'arcangelo Michele dice che la tua intuizione è la tua guida divina. La tua intuizione dice di. Eh, di non avere paura, di non ascoltare il giudizio delle altre persone, alle volte non è nemmeno il giudizio esterno, è quello che tu pensi che gli altri pensano, sono tutte paure, sono tutti blocchi, sono tutte cose che ti, stanno imped ti stavano impedendo a qualche livello di, eh, di fare quello che vuoi veramente, di agire nella direzione dei sogni, molti di voi hanno superato questo step e stanno entrando nel proprio potere, perché hanno seguito la propria intenzione Intuizione, continua a seguirla, la tua intuizione è esatta, la tua intuizione tu la percepisci attraverso non i pensieri, ma attraverso le tue il tuo sentire nel corpo, attraverso eh, il tuo eh, il tuo sentire più profondo, quella sensazione di che ti magari all'inizio può essere una vocina molto delicata, può essere una spinta leggera leggera Prendi la palla al balzo, ascolta quella voce, perché la voce è quella del tuo cuore che sta parlando e ti sta guidando nella direzione giusta. E, e la diciamo questa settimana c'è un invito veramente all'azione nella direzione dei propri sogni. Non procrastinate, non mandate, eh, non proiettate sul futuro i vostri progetti, perché sennò rischiate veramente di perdere energia, di perdere Potere, va bene non abbiate paura di fallire dice l'arcangelo michele perché il fallimento eh, eh, potrebbe essere semplicemente un errore ma dagli errori si impara basta cambiare strategia per poi ri, mh, ripetere una, una nuova azione sempre nella direzione giusta e poi chi dice che devi fallire se tu ascolti la tua intuizione, la tua intuizione ti sta proprio guidando in una certa direzione se ascolti l'intuizione non puoi fallire se ascolti l'intuizione, arrivi nella direzione giusta. È un momento di Grandi benedizioni nella tua vita tutto andrà bene quindi la carta del prossimo futuro è positiva non ci sono blocchi non ci sono interferenze la strada è libera l'energia è libera quindi agisci quindi vai vai eh, sfida la tua paura vedrai che quando tu farai questo molte di quelle paure che si agganciano a una paura più grande ver verranno rilasciate e tu entrerai nel tuo pieno Potere. È anche vero, dicono gli angeli, che per manifestare abbondanza va bene. La manifestazione va bene, il lavoro spirituale, vanno bene le affermazioni, va bene la riprogrammazione. È fondamentale energeticamente essere preparati per manifestare abbondanza. Ma ci vuole, come abbiamo detto, azione e anche organizzazione. Ci vuole un piano di lavoro. E eh, questo è un messaggio veramente bellissimo. Ne parlavo proprio oggi con Alberto. Piano d'azione. Non lasciarti intimidire dalla parola organizzare, è solo un modo semplice per fare chiarezza nei tuoi obiettivi. Organizzare i pensieri, i documenti, lo spazio in cui vivi e lavori e la situazione economica ti aiuterà a conoscere e pianificare, pianificare i passi successivi. Ma voglio dire, se io voglio andare da un. Da un da un punto A a un punto B, io so che la meta è B, quindi ho un obiettivo, voglio andare da A a B. Per arrivare da A a B, c'è una serie di azioni che io devo intraprendere. Se io ho le idee confuse, porterà risultati confusi. Se io pianifico giorno dopo giorno, quindi un piano d'azione giornaliero, mensile, semestrale, annuale, io praticamente poi so che posso arrivare alla meta, quindi devo anche avere chiare le idee cosa devo fare oggi, cosa farò domani appena mi alzo. Questo riguarda soprattutto coloro che hanno un'attività magari indipendente, che siete un po' confusi, o coloro che magari hanno già un lavoro ma vorrebbero iniziare, hanno un sogno, hanno il sogno di diventare un life coach, hanno il sogno di diventare un insegnante spirituale, hanno il sogno di fare le letture angeliche per aiutare il prossimo, però eh, non sapete come fare per farvi non sapete come fare per agire in questa direzione ecco step by step organizzatevi scrivete sotto gli obiettivi scrivete cosa volete fare quali sono i passi per raggiungere trovate la strategia più giusta che vi possa aiutare in questa direzione ci riuscirete le carte parlano veramente in maniera chiara riuscirete a fare questo magari dovete non, non, non vi stanno consigliando di lasciare il lavoro vecchio per il nuovo di botto vi stanno consigliando di fare una transizione va bene? Eh, qualunque sia il lavoro che voi state eh, volete cambiare, poi non riguarda solo il lavoro, riguarda eh, anche i progetti che voi avete legati allo scopo di vino della vostra anima. Quindi voi potete prendere il vostro lavoro part-time per poi dedicare più tempo alle attività che vi stanno chiamando, all'attività che riguarda lo scopo divino della vostra anima va bene poi è molto importante dicono gli angeli dell'abbondanza dice l'arcangelo michele per manifestare ricchezza denaro prosperità abbondanza ricordiamoci la ricchezza è una ricchezza a 360 gradi riguarda il denaro riguarda le amicizie riguarda le relazioni di vario tipo riguarda eh, tutti gli aspetti della vostra vita va bene quindi cerchiamo di avere anche associazioni positive alla parola ricchezza e abbondanza perché molte persone sono convinte che per essere spirituali bisogna essere poveri questa è veramente una convinzione da demolire, spiritualità e abbondanza possono andare in comunione di intenti, sta a noi sono le nostre credenze, sono i programmi che noi abbiamo installati che fanno di noi la realtà che viviamo ogni giorno okay? quindi parole di abbondanza grazie perché merito di ricevere eh, l'abbondanza grazie perché merito di Fare il lavoro che amo, grazie perché sono circondata da persone meravigliose, grazie perché ho amici veri, puri e sinceri, grazie perché eh, io attrargo tutto ciò che, che desidero in maniera facile e semplice, grazie perché il denaro arriva a me facilmente. Insomma, potete eh, iniziare a mh, scrivere anche le vostre affermazioni positive al presente e recitarle ogni giorno, associando anche un'emozione positiva e questo è il segreto della legge dell'attrazione perché se noi continuiamo ad aff a fare affermazioni ma non associamo a quello che diciamo un'emozione positiva è un pochino più difficile eh, manifestare ci vuole molta più energia vitale va bene quindi dobbiamo cercare veramente di associare all'abbondanza un'emozione positiva o più emozioni positive quindi usciamo per piacere dalla negatività se vogliamo realizzare i nostri sogni io conosco persone che vogliono creare una realtà migliore però hanno credere negative legate al denaro alla ricchezza legate agli amici legate a questo legate a quello Nonostante magari nella vita hanno avuto delle esperienze negative nelle amicizie quindi sono convinti che gli amici sono tutti così oppure un uomo una donna che hanno esperienziato delle relazioni negative col proprio con i propri partner precedenti sono convinti che gli uomini e le donne sono tutti uguali non è così ragazzi sono solo credenze depotenzianti quindi associamo emozioni positive ai pensieri e a, a, a quello che noi vogliamo creare nella nostra realtà va bene Ok, allora è venuto il momento di prendere un po' di tempo per te stessa o per te stessa per dedicarti ai tuoi progetti, ma anche, anche alle tue passioni, ai tuoi hobby, andare a trascorrere del tempo nella natura, scrivere il libro che tanto desideri scrivere, eh, dedicare tempo ai tuoi sogni, dedicare tempo alla musica, a cantare, a danzare, eh, a esprimere la tua anima, eh, è proprio una chiamata dell'anima questa ok diciamo che se voi farete questo grande ispirazione sta arrivando a voi eh, proprio mh, a, attraverso l'intuizione di cui parlavamo prima ispirazione a scrivere ispirazione a, a, a fare quelle cose che stai rimandando da tempo trova il tempo per te stesso per godere della vita per sentire la pace nel cuore vi faccio un esempio io stamane sono andata molto presto al mare per respirare aria pura c'era poca gente eh, si cioè le onde del cielo cioè il pane era veramente piatto era bellissimo ma il profumo dell'acqua del mare delle alghe l'energia del mare eh, questo porta energia creativa dentro di me poi magari una persona preferisce andare a fare una passeggiata in montagna in un bosco eh, sedervi in mezzo agli alberi alla natura eh, diciamo la natura è il mezzo più potente per aiutarci a sentirci radicati alla terra a sentirci connessi con la nostra anima eh, fate ciò che vi dà gioia e questo porta grande ispirazione intuizione per agire nella direzione dei vostri sogni perché alla fine è quello che tutti noi stiamo cercando in questa vita alla fine noi vogliamo tutti essere felici eh, è inutile molti di voi magari hanno già raggiunto degli obiettivi importanti nella vita ma si sentono spenti nel cuore non sentono la gioia nel cuore non sentono l'appagamento la felicità ecco trascorrere del tempo nella natura fare quello che ci piace non sappiamo cosa ci piace, esperienziamo cose nuove dobbiamo trovare contatto con la nostra essenza essenza perché sentendo la gioia nel cuore noi possiamo fare questo ok diciamo a molti di voi questa carta ha un significato molteplice, eh, diciamo come together potrebbe significare che eh, tu e quella persona amata tornerete insieme. Che tu e quella persona matta riuscirete a creare il progetto che tanto state aspettando, eh, o potrebbe significare anche che mh, alcune persone stanno entrando nella vostra vita per aiutarvi nei vostri progetti creativi e lavorativi, eh, nuove amicizie, quindi è proprio un discorso di team, è proprio un discorso di comunione di intenti. Stanno arrivando le persone che tanto stai cercando, che tanto stai chiamando. Questa è risposta dell'arcangelo Michele alle vostre preghiere. E così è. Bene, Alberto, tocca a te. Bene, allora... Beh, insomma, interessante perché sono apparse diverse cose abbastanza diverse rispetto alle altre vetture. Poi io cercherò anche di andare un po' veloce, e dico la verità perché mi sto veramente sciogliendo oggi. Si sì al caldo. caldo veramente sì. Comunque, vabbè, allora... E beh, prima cassa del potere, insomma, la dice lunga, io è una cosa che percepisco già da adesso, francamente. Quindi è una settimana, ma è proprio banchiere da ora, come dice anche la carta. Quindi, sì. insomma, lo sappiamo, no? il potere personale, o meglio il potere spirituale, perché personale è una parola che in un certo senso può sembrare troppo individualista, ha a che fare sicuramente col plesso solare principalmente, no? Quindi certo. con la sicurezza in se stessi, la chiarezza, la sensazione di far palle nello stomaco, ma non è la persona giusta o quando si ha un'idea che ci fa stare bene, no? E anche a che fare con il DNA, no? Spidamenti del DNA purificati dal DNA trash, no? dalla parte spazzatura, no? Essere in pieno potere significa essere nel 100% delle facoltà mentali, no? Perché se non siamo al 100%, eh, vuol dire che, che non siamo completamente in noi, no? Vuol dire che c'è qualcosa che che non fa parte di noi o che comunque non siamo nel pieno del potenziale, ed è un peccato perché noi possiamo dare tanto a noi stessi e agli altri, no? Quindi conviene lavorare su di noi, no? Il presso solare è il centro delle emozioni ma anche della razionalità, anche della mente. Quindi intelligenza emotiva, l'intelligenza non è solamente eh, fatto bene a scuola, ho cioè tutti i buoni voti, è anche rapportarsi con le persone, è anche il cuore, è l'empatia, no? è un po' tutto l'intelligenza, no? va esercitata, no? non, non eserciti solamente facendo la settimana di mitica con tutto il rispetto, con esercizi solamente intellettuali, esercizi stanno in mezzo alle persone, e, confrontandoti, e, eccetera, no? finché uno è da solo, sopravvivi tutti tendenzialmente no? a, a, a stare da soli, quando sei in mezzo alle persone si capiscono i propri limiti, e, si capisce no? come rapportarsi, quali sono le persone che per noi, eccetera. Dopodiché, eh, fidati che la tua intuizione, la mia vita è guidata veramente e c'è cioè questa immagine, no, è la chiave della serratura e del corso d'acqua, spesso, no, eh, fuori l'acqua, no, l'acqua, il flusso, lo stare nel presente, l'acqua, no, che ci libera impurità l'acqua della cascata, l'acqua della doccia. Certo. Eh, ed è una serratura, ovviamente la serratura è un qualcosa di piccolo, no? mi viene in mente sempre la famosa espressione della Bibbia, eh, e de della cruna del lago, no? che praticamente la via che conduce cioè, a Dio è una via stretta, non è una via larga, eh, no? dove magari vanno la maggior parte delle persone, è una cosa facile, no? sto con tutti, eh, scelgo la comodità. No, non è così, se tu vuoi scoprire te stesso, vuoi fare grandi cose, vuoi cambiare il mondo, Devi focalizzare, devi andare dove molti non hanno il coraggio di andare, cioè dentro se stessi, mica in capo al mondo, no? nel, nel proprio cuore. Quindi fidati della tua intuizione, tu sei guidato, ma fidati della tua, certo. di quella degli altri perché eh, non è che non bisogna ascoltare le persone, ma solo noi sappiamo cosa è giusto per noi. Certo. Quindi l'intuito in è perché è dentro, se no si chiamerà in un altro modo: no? in, no out. Dopodiché, giustamente la carta successiva parla anche di piacere, perché altrimenti sembra che sia solamente un lavoro e uno dice: E che scatole, ma quando è che c'è cioè il divertimento il gioco? E qui c'è una bella vasca, no? Con delle bollicine, con un po' di sali, di cose da mettere nell'acqua. E la vita sceglia dice: e Io eh, abbraccio completamente la beatitudine bliss, no? L'estasi della mia vita. E quindi, giustamente, ecco un po' popolarsi, no? Mi faccio un bel bagno, non caldo perché c'è già caldo magari freddo, Io sto facendo docce fredde in questo periodo, dico la verità perché il caldo è un <ride> insopportabile quindi la doccia fredda, uh, ma neanche fredda fresca, non è che dico di fare la ghiacciata, è tiepida perché comunque ti, ti ripristina un po' l'equilibrio, no? E, ma comunque accopolandosi, no? Se proprio sentendo l'acqua no? che parte dal settimo chakra che va giù e usando magari qualche bagno schiuma, qualche sale, qualche olio particolare, magari no? a eh, seconda di quello che vi piace chiaramente uno magari può preferire delle cose orientali, un altro può preferire cose più strane, però impariamo a goderci le piccole cose anche una doccia, non è che bisogna stare sotto la doccia un'ora anche perché io sono diciamo, per un'economia sostenibile quindi eh, sappiamo come siamo messi non stiamo sotto la doccia un'ora facciamo qualche minuto però facciamolo divertendoci, cioè senza avere il fuoco sotto diciamo, no? cioè, impariamo a a goderci questi momenti. Dopodiché, organizzati per avere successo. Beh, eh, chiaramente non ci siete anche tu, forse, ma l'organizzazione è fondamentale perché nella strada verso il successo non si può pensare solamente di improvvisare. Lo dico eh, per primo a me stesso, perché io sono sempre stato uno molto no, stile eh, teatro, ma il film vediamo oggi. Eh, vediamo sì, ma come five la mattina addirittura la sera prima di dormire tu dovresti sapere tendenzialmente cosa tutto, devi tutto fare? Sì. Eh, cioè, non dico un'agenda piena però ma guarda devo chiamare quel cliente lì devo fare quella commissione lì eh, faccio 5 affermazioni positive faccio la preghiera pianificazione eh, eh, cioè, l'organizzazione mentale è fondamentale perché se uno non è organizzato e questo ha a che fare anche con l'ordine in casa piuttosto che sono tutte cose che, che comunque ti aiutano no, a, sì, sì. Come dire, ad avere un, un tuo metodo quotidiano. Poi ovvio che sta la creatività, ma per carità di Dio sta la segnalità, però... Eh, cerchiamo di uscire da, da, dal famoso detto genio e tre con no uno può essere genio e anche ordinato non è che tutti i geni sono fuori di testa uno può essere anche ordinato voglio dire eh, quindi insomma questa cosa è fondamentale no? come dice bene anche la carta fare chiarezza organizzare i pensieri come prima cosa no? i pensieri essenziali organizzare i documenti siamo pieni di carte facciamo la cartellina prendiamoci Falcone, un archivio, una bella busta. Io sono i primi un po' eh, così a partire da, dalla macchina sono un po' disordinato, però mi rendo conto che quando faccio un po' di reputi poi sto meglio, perché comunque c'è meno casino, anch'io mi sento un po' meglio, un po' più lucido, insomma, è una cosa che, che consiglio veramente spassionatamente. Dopodiché questa è una carta molto interessante, questa che parla di part-time, perché giustamente all'inizio eh, può essere eh, diciamo consigliabile partire magari senza fare due ore, perché si rischia di farsi, si rischia magari di essere sopraffatti, allora magari a parti con qualche ora, magari fai una cosa, fanno due, fanno tre, pian pianino, così capisci un attimo chi no? sei, che tipo di cliente la vuoi avere, gli organizzi gli orari. Quanto puoi avere il tempo libero, perché giustamente c'è bisogno anche di tempo libero per se stessi, per fare una preghiera, per andare in piscina, per andare al mare, per, per fare quello che ti pare. No? Quindi tu parti pian pianino, è come chi inizia a fare network marketing, no? il famoso passaggio di stufi, del classico lavoro dipendente, e dici, porca miseria, io voglio gestirmi il tempo, gestirmi la mia vita, decidere quanto guadagnare, conquistare, non voglio timbrare il cartellino, non fai subito 20 ore di network perché diventare il scemo, ti tocca chiamare 700 persone, parti pianino, ascolti i consigli di chi ce l'ha fatta prima di te, però intanto fai delle cose quotidiane, no? Ti apri un blog, fai delle cose anche su internet, questo tu pian pianino, magari nel frattempo hai già un lavoro un'entrata, e pian pianino, poi pianino, poi sostituisci in molli, il vecchio e ti butti totalmente nell'uomo, no? Però con calma. Dopodiché parole di abbondanza, anche questa è una cosa sacrosanta, parole di abbondanza, io direi anche parole di potere, tornando alla prima carta, cioè eh, stiamo veramente molto attenti alle parole che usiamo e anche alle parole che scriviamo, perché insomma, le parole sono un'arma, no? è come la spada di Michele, è un'arma in senso positivo, non dobbiamo ammazzare nessuno, però le parole cambiano il mondo, parole gentili, ah, sì non violente, dette nel modo giusto, alla persona giusta, nel momento giusto. di abbondanza, perché l'abbondanza è l'unica realtà. Ve guardavo ieri, no, hai visto anche tu, il quel seminario quello di Bob Proctor, no? Sull'abbondanza sì. finanziaria. C'erano un po' di coach americani, e uno mi ha colpito in particolare perché diceva: L'unica verità è l'abbondanza. Io non accetto nulla che non sia abbondanza per me e per tutti. Se io ce la faccio, ce potrò fare anche gli altri. Io ti voglio dare una mano, perché io sto bene, mi sono arricchito. Prec beh, hai voglia, così dopo tu esiderai anche altri. Esatto. Cioè, questo è, è più il ciclo elementare, questo c'è anche in un film, c è c è un film che c'è un, un bambino che spiega il network marketing, gli fa vedere la duplicazione, che dice, se io parlo con Pino, che ieri sono andato in pizzeria e mi sono trovato bene, Pino parla con Maria, Maria parla con Luigi, crea un circolo virtuoso, diventiamo vediamo tutti amici, ci arricchiamo, eh, eh, sembra una cavolata però è una cosa elementare, tanti non la fanno perché non ci credono, eh, ma, eh, ma se non lo fai, se non trovi, non saprai mai, invece cerchiamo, cerchiamo di portare abbondanza quando parliamo, certo. quando scriviamo, quando pensiamo, no, in questo momento, cosa sto facendo, sono al parco, sono, sto guardando la tv, sto guardando, sto pensando a qualcosa che mi espande o che mi costringe, che mi fa star male, perché è, è importante questa cosa, è molto importante veramente le cose che certo. ci concentrano. è fondamentale. Dopodiché andiamo avanti perché il tempo stringe. Allora, tempo prezioso, tempo prezioso che siamo le fate, la fata del tempo. La fatta del tempo vuole che tu ti esperienzi ogni momento in pieno. E, e che trai il meglio no, del, del tuo tempo prezioso, be mindful, sì, vabbè, mindful è un termine un po' difficile da, da tradurre, però ha sempre a che fare con la concentrazione, no? E' evita di scaricare il tuo tempo e anche quello degli altri, perché l'attenzione è la cosa, è lo strumento più grande che abbiamo. Io adesso sto avendo una cosa, io ti do la mia attenzione, viene una persona a casa mia e mi ascolta, cioè, quello è il tempo che poi non torna, quindi sono cose preziosissime, ragazzi. Cioè, decido di stare in e di fare cose potenzianti o sto a catteggio. Cioè, non significa che bisogna essere sempre seriosi, per carità di Dio, però cerco di fare cose, anche qui, abbondanti, piuttosto che star lì un po' per far cose. No, non ha, non ha senso. E tra l'altro è molto bella anche l'immagine, no? Questa sorta di sì. biblioteca... Una civetta, no, Che è un animale molto interessante perché rappresenta la chiarovescenza, il femminile, vedere nell'oscurità dove gli altri non vedono, io vedo, capisco le cose le vedo prima, e c'è l'orologio, il tempo, l'importanza del tempo, non è presente. A prescindere tanti ora che ho adesso, perché io consiglio sempre di comprare un orologio dove, eh, dove ci sono le lancette al posto dell'orario, c'è cioè ora, dappertutto, ora, ora, ora, ora. Che ore sono? Adesso, non mi interessa che ora è adesso. Io adesso faccio delle cose. Eh. Questo è fondamentale. Dopo Come Together, che penso eh, che ricordo un po' la canzone di Beatles, molto bella, allora, le fate amano essere impegnate e dimostrano che eh, molte, molte mani eh, rendono il lavoro leggero. E il lavoro in team eh, vabbè, sostanzialmente eh, fa in modo che il lavoro si faccia prima, non è sì. so, alimentare anche questo. Visto più o meno all'infinito, no? Come si diceva anche nel famoso film in To the Wild, la felicità è reale solo se condivisa. Se tu sei contento e sei da solo, no? ma voi mentre quanto puoi rendere contenti anche gli altri, se si fa lavoro di squadra, no? Cioè, sì. hanno trovato una cosa che è bellissima. Ne parliamo la condivisia. Non si sente più Albert, Partner no. con la famiglia, però è fondamentale, no? perché è vero che ci fa da sempre fa per tre, è vero anche che se fai le cose da solo puoi andare veloce, quello che ti pare, ma se vai in gruppo puoi andare molto lontano, magari non vai per forza alla velocità della luce, ma vai lontano, cioè se ci, spingiamo una barca in 10 è normale che andiamo più veloci che io così da solo, voglio dire è normale, certo che bisogna essere in grado di mettersi in discussione, essere leader di se stessi e trovare altre persone come noi, Certo. Non banali, bisogna su, è eh, evidente. Poi, per concludere, prima della carta di 6 c'è ispirazione altra cosa fondamentale. Quindi preparati, e presto riceverai una visita dalla fata dell'ispirazione, a prescindere dall'orario, prega, pensi sia l'alba, il crepuscolo, quello che ti fare, lei può chiamare in qualsiasi momento, fatti trovare pronto no? l'ispirazione. L'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento come l'asso di bastoni, no? Cioè, proprio idea la gioia, non, non ti chiama, cioè nel senso non è che c'è un orario prefissato a ah, la mattina, a prima di ore, può arrivare in qualsiasi momento, tu fatti provare pronto, perché quando arriva sarà molto bello, voglio dire. Cerca di essere ricettivo naturalmente, di non avere blocchi, di non porti, di non precluderti esperienze, cerca comunque di essere aperto a prescindere, perché potrebbe capitare qualcosa che magari tendenzialmente non ti aspetti, però sapete che sarà molto bello, insomma, e potrà cambiarti la vita sicuramente, la tua e quella degli altri. Poi intanto ti sei, poi magari sei con la giriamo anche dall'altra parte. Allora, sono un tutt'uno con il potere che mi ha creato, questo potere ama tutte le sue creature, compreso me, e torno un'altra volta al tema del potere, no? Quindi, sono un tutt'uno, qui terzo chakra presso solare collegato al chakra della corona, Fondamentale essere collegati sia al sotto, alla terra, ma anche al cielo. Quindi sento uno col tutto. Questo potere ama tutti e anche me. Cioè, eh, se, se vedete che compreso me è scritto con un, un carattere diverso rispetto agli altri. Eh, e, e non è una cavolata, Perché tante volte mettiamo prima gli altri di noi. E questo è un casino perché si rischia di andare nel meccanismo di difesa del tipo, ah, io non merito... Metto davanti agli altri e eh, davanti agli altri a me e io eh, quando vengo però. Cioè io rischio di magari rendere felici un sacco di persone, magari anche per i bisogni di approvazione, ma io non sarò mai contento se faccio bici gli altri e non faccio prima bici a me stesso. Vabbè. Cioè, questo, questo è un concetto veramente importante perché per trovare il proprio posto nel mondo, prima di tutto bisogna essere molto onesti con le persone me cosa piace. Perché magari gli altri mi dicono, ah sei bravo a parlare, sei bravo a... Ma a me veramente cosa piace? Cioè io non mi sono mai fatto vedere veramente per quello che sono. Eh, e questo è fondamentale perché piuttosto è meglio avere poche persone ma giuste piuttosto che avere in Ah, intorno sicuro. persone. Che, che, che tu ti sei creato ma che fondamentalmente l'hai fatto per paura magari dell'abbandono della solitudine. E magari non te ne frega neanche più di tanto di fare quelle cose lì, no? Certo. È un concetto fondamentale questo. Certo. Grazie Alberto, grazie mille. Okay. Bene, noi abbiamo concluso la nostra meravigliosa lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di, di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte degli angeli oppure come connessione diretta per rispondere alle tue domande attraverso la connessione con l'arcangelo eh, Michele per ricevere guida e assistenza. Ok, mi occupo anche di facilitare la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce. Per portare armonia e portare il riequilibrio a livello fisico mentale emozionale e spirituale in tutti i livelli conosciuti e sconosciuti questo porta a benessere porta a riallineamento con la tua anima e col, con la per aiutarti anche a ristabilire una connessione col tuo cuore con la pace interiore ok eh, mi occupo anche di logo ceiling logo ceiling è un lavoro di coaching che tu puoi fare a stretto contatto con me per aiutarti a sciogliere tutti i blocchi le paure eliminare tutti i sistemi di credenze obsoleti che ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi sogni i tuoi obiettivi di stare bene con te stesso con te stessa di eh, superare insomma le tue paure i tuoi limiti supera i tuoi limiti con logo ceiling è veramente una, una tecnica molto molto potente è un lavoro straordinario con logo Sealing: anche quello della riprogrammazione eh, per aiutarti ad allineare pensieri parole emozioni nella frequenza dell'amore della gioia dell'abbondanza per aiutarti anche a manifestare i tuoi progetti va bene personali e dell'anima insieme sempre nel rispetto eh, dell'amore perché il lavoro con l'arcangelo michele è sempre in allineamento all'amore quindi non ti devi eh, preoccupare perché andrai a manifestare i tuoi sogni obiettivi personali che sono quelli dell'anima va bene quindi Potere personale, come diceva prima Alberto, e spirituale insieme, allineati un tutt'uno in comunione di intenti. Va bene? Per maggiori informazioni contattatemi assolutamente. Eh, volevo anche ricordarvi che ehm, tra un mesetto il 17 e il 18 luglio il weekend del 17 e del 18 luglio abbiamo il webinar per imparare a connetterti con gli angeli e con l'arcangelo michele attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele che io ho ricevuto in tutti questi anni per aiutarmi ad avere una vera e propria connessione con la mia anima col, e quindi con la tua anima con la tua voce interiore eh, con massima protezione con radicamento alla terra comprensione Presenza. è un lavoro straordinario io vi consiglio se sentite la chiamata eh, nel vostro cuore di partecipare a questo webinar lo faremo al pc o al cellulare puoi utilizzare pc cellulare tablet ma è in presenza perché ci siamo ci sono io ci siete voi e sarà anche un interscambio di messaggi lavorerete con altre persone le altre persone lavoreranno con voi è un lavoro molto molto potente anche dal computer ve lo posso garantire potete ascoltare su YouTube le testimonianze di coloro che hanno già partecipato ai webinar, va bene, ehm, io vi aspetto, eh, per qualsiasi informazione contattatemi, io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima, un bacione a tutti, ciao ciao, ciao Alberto! Oh, ciao, ciao.